Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Mi chiamo Marisa, vivo nella città di Santo André, vicino a San Paolo. Sono una studente del corso Vita. Dico ancora che lo sono perché anche alla fine del corso la meravigliosa insegnante Ana Paola continua a insegnarmi. Attraverso vari strumenti tra cui programmi autentici italiani di incontri settimanali che promuove con studenti ed ex studenti con conversazioni su vari argomenti interessanti. Anna Paola è un'insegnante completa, attenta, efficiente, dedicata e molto divertente, è sempre felice. Apprezzo tantissimo questa persona fantastica e amorevole che risponde a tutte le domande, chiarisce i dubbi personalmente senza intermediari. È il suo grande differenziale questo. È una vera e cara amica. Voglio vivere presto in Italia e grazie al suo metodo di insegnamento. Mi sento sicura di comunicare con gli italiani. Vi raccomando a fare il corso vita, è il migliore. Buona fortuna, saluti.